Il Movimento Zeitgeist ha partecipato come ospite nell'area stampa al famoso Maker Fair di Roma, la più prestigiosa fiera europea sull'open hardware e meccatronica open source in generale. Al festival, tappa esclusiva nel nostro continente, hanno partecipato tantissime persone, tra cui molti stranieri provenienti da tutta Europa. Inoltre hanno partecipato enti indipendenti, Fab Lab, aziende, scuole e università da tutta Europa per mostrare diversi progetti riguardanti domotica, industria ludica ed esempi di come Arduino possa essere implementato per migliorare la nostra vita di tutti i giorni. I più entusiasti sono stati i bambini che subito si sono cimentati in questo fantastico mondo, provando giocattoli, joypad per console e misurandosi con rudimenti di elettronica. Diversi gruppi di studenti, provenienti da facoltà ingegneristiche, hanno dimostrato come il connubio 3D printing con RepRap e Arduino possa generare soluzioni economiche e funzionali adattabili a qualunque settore ed a qualunque esigenza, per esempio nel settore della protesi, oggettistica, accessoristica o per semplicemente fare regali. Noi, volontari del movimento, abbiamo dimostrato anche soluzioni per agevolare, ad esempio, l'insegnamento. Questo braccio robotico, oppure soluzioni come questo robot insetto, al fine di spiegare l'anatomia di animali in generale alle scolaresche in maniera semplice e divertente. A infrarossi, e quindi dato che noi lavoriamo con i bambini, è divertente per loro fargli usare delle torce a eh, infrarossi, in modo tale che noi non la vediamo il robot si inizia a seguirla uh, il progetto di questo robot è completamente in open source? certo ma di robotica non è, è un interformatore facciamo corsi di robotica applicata un po a tutte le materie applicate a tutte le facilità degli elementari fino all'università e Facciamo, insegniamo ai ragazzi e ai professori di solito corsi di robotica applicate alle loro materie applicate al mondo della scuola lavoriamo con la, eh, tutte le fasce quindi facciamo corsi con kit diversi sia per bambini molto piccoli che magari non sanno neanche ancora scrivere sia per ragazzi già grandi che fanno l'università prendiamo l'elettronica, l'informatica ma anche il disegno la letteratura la robotica ok abbiamo tanti facilita tante cose di diverse in questo caso abbiamo due robot un robot insetto che è questo qua blu che è totalmente fatto da noi totalmente fatto con una stampante 3D tutto basato su arduino e il mondo dell'open source e un robot braccio anche lui fatto con una stampante 3D tutto con arduino tutto open source che se volete avete le, la stampante potete anche replicare perché è tutto gratuito il nostro sito è www.scoladierobotica.it dove trovate un po' tutto purtroppo abbiamo finito tutti i video della visita <ride> e quindi se volete eh, ci lasciate una vostra e vi contattiamo noi cosa fa questo robot? Ci abbiamo 4 sensori 1, 2, 3 e 4 questo robot serve per spiegare ai bambini che non tutto quello che noi non vediamo non tutto quello che noi non sentiamo vuol dire che non esiste ci sono degli animali tipo il pipistrello che volano di notte senza. anche loro con gli occhi non è che ci vedono molto, però evitano gli alberi come fanno gli pipistrelli? Hanno delle testate negli alberi? Hanno un bicchiere nei muri con gli ultrasuoni e questo robot si basa proprio su quel concetto: uno alla bocca e uno alle le orecchie, una emette il suono, l'altro lo riceve, ok? Quindi lui va sempre dritto fino a che non c'è un ostacolo, nel momento in cui c'è un ostacolo lo rileva e lo evita, ok? che qui vedo la board arduino arduino 1 è open source il progetto sì ah, perciò è possibile sul sito sono disponibili tutti i schemi tecnici il codice che ah perfetto voi siete? studente dell'università New York di Venezia ok grazie cos'è questo? degli oggetti facilmente reperibili e a basso costo, solo che ha un rendimento del 90% rispetto alle gallerie reali. Noi per calcolare il coefficiente di penetrazione aerodinamica facciamo due prove. La prima prova treniamo l'oggetto senza l'influsso del vento e calcoliamo il tempo impiegato dall'oggetto per percorrere il percorso. La seconda prova azioniamo la ventola e ripetiamo la misurazione. Naturalmente i tempi verranno diversi perché nella seconda prova c'è l'aria a frenare l'oggetto è proprio da questa differenza che calcoliamo la forza dell'aria sull'oggetto e con la forza riusciamo attraverso questa formula a calcolare C inizio con un buon risultato ok ma questo progetto è open source? Sì, open source, noi un progetto perfetto, voi siete? e applicazioni controllata per il telefono e in più tramite comunicazione di queste antenne programmabili il scritto funzionamento di una ventola associata sul un sensore di tecnologia l'innovazione sta nel associare queste antenne XB che sono antenne programmabili per gestire come input output, sensori digitali o analogiche Allora, questa macchina qui è la macchina delle risposte, risponde a tutte le domande più importanti della vita. In pratica se uno ha una domanda molto importante, che so, riuscirò ad avere l'aumento dello stipendio, mi rinnoveranno il contratto, è sufficiente che pensi a questa domanda, si concentra, quando sente che è il momento, prende questo pulsante e la macchina dà la risposta. Il progetto è in open source? Il progetto è completamente open source e lo si può scaricare da Instratubo, dove ci sono tutte le, tutte le informazioni su come costruire la macchina, si scaricano i disegni, li si mette sulla stampante 3D e anche come si assembla la macchina. Quindi il primo passo. Il materiale della, della struttura come è fatto? È fatto con la stampante 3D, è un PLA, acido polidattico. Eh, perfetto, grazie. Avendo accesso all'area stampa, abbiamo anche ascoltato la conferenza tenuta da Massimo Banzi, padre di Arduino, che ha introdotto il mondo open source in maniera semplice e basilare. Abbiamo anche intervistato creatori di progetti fai da te come questo, ovvero un pannello solare ricavato da componenti reperibili in tutto il mondo, soprattutto usati, come il radiatore di un'auto. Il progetto che ci è sembrato più interessante è questa interfaccia cervello-macchina low cost realizzata con una RepRap e Arduino. Questo dispositivo open source analizza gli impulsi bioelettrici di cervello, muscoli e parti del corpo come il cuore e attraverso Arduino interpreta e monitora i segnali vitali e può anche controllare componenti robotici come bracci e luci LED. Il dispositivo può anche essere scomposto per realizzare giocattoli per malati di Sla. Allora, è un, uh, un caschetto per acquisire uh, segnali elettrici del giocatore, quindi stampare pesanti ogramma. Allora, è un caschetto stampato in 3D, okay. quindi personalizzabile in base alle misure. In questo caso elettroencefalogramma, in questo caso elettromiogramma, eccetera. E, eh, questi segnali vengono acquisiti dalla scheda di posizione, uno shield per arcuino, vengono eh, mandati al computer dove c'è un software che li elabora e si fanno applicazioni di NATURA User Interface, cioè si cerca di controllare i dispositivi elettronici con gesti naturali, in questo caso attraverso i segnali più elettrici, quindi apri e chiudi la mano, accendi e spegni il dispositivo elettronico, questa è la fantasia del maker, capire l'applicazione. Quando si prende l'elettrogefalogramma eh, si parla di pre computer interface, cioè si decodificano alcuni tipi di pensieri che hanno una forma del segnale ben definita, ben marcata e il sistema riesce a rilevare questa differenza con allenamento, cioè il software impara a riconoscere la differenza e poi riesce a applicazione del tipo molto il caschetto volete si può smontare e si fanno caramatini questo può avere quali stesse fezze questo può avere un'applicazione nel mondo eh, per i pazienti in età pediatrica per rendere più amichevole l'approccio alla strumentazione questo è il pezzo su cui va l'elettrodo We yeah. see Alla fiera i makers hanno esposto tanti modelli di stampanti 3D open source. Ma la notizia più rilevante per noi è stato il regalo di Intel al movimento Zeitgeist Napoli della sua nuova scheda denominata Galileo, basata su Arduino. Notizia interessante poiché anche le grandi aziende informatiche hanno investito nella tecnologia open source hardware.